Scudo divino. Amin, amin, amin. Sella. Buonasera a tutti, carissimi amici. Bentornati nel mio canale YouTube. Vi presento quest'oggi un rituale veramente efficace, molto bello, che vi porterà alla protezione della vostra dimora, della vostra casa e quindi anche degli abitanti della casa, comprese le persone, le piante, e gli animali. Allora, qui il concetto è molto semplice, cioè che la casa non è una cosa uh, morta, inorganica, un oggetto quasi. No, No, noi andiamo a comprendere fin da subito che è come se la casa avesse un suo spirito, una sua entità, una sua identità sicuramente. E questa identità della casa, quindi, influenzerà naturalmente tutte le persone che vi abitano dentro. A volte non siamo in armonia con l'identità della propria casa o odiamo il posto in cui abitiamo o siamo in conflitto comunque con le mura in cui siamo allora, queste cose qua non sono buone perché, mh, appunto, vedendo... cambiando un pochino la nostra ottica, la nostra prospettiva e vedendo la casa come un'entità comunque presente se tu sei contro l'entità in cui poi comunque abiti crei un conflitto, crei un contrasto, va bene? E sappiate quindi che così come ognuno di noi ha la propria protezione naturale e anche la protezione uh, creata da un, dalle proprie pratiche, dalle proprie, dal proprio sviluppo, anche la propria casa ha la sua protezione. Protezione che se è forte, riesce a spazzar via ogni negatività, ogni anche forma di attacco magico che andrebbe a colpire eh, magari una persona che vive dentro. Quindi, eh, generalmente, qual è il grande problema? Che non siamo stati abituati, nessuno ci ha insegnato a prenderci cura della nostra casa a livello energetico. Quindi, così come a livello energetico bisognerebbe prendersi cura di noi stessi, e anche questo, non lo insegnano, allo stesso modo a livello energetico ci si deve prendere cura della casa in cui abitiamo, della dimora in cui siamo e in cui molti di noi passano, soprattutto anche in questi periodi, passiamo molto tempo. Quindi è, è assolutamente indispensabile che la casa sia pulita eh, non solo a livello proprio fisico e quindi che ci sia una certa, eh, un certo ordine nella casa, una certa bellezza, una certa armonia, Uh, ma anche quindi armonia, così come se noi ci uh, lavassimo fisicamente, ci facciamo la doccia, ci facciamo il bagno uh, fisicamente, ci mettiamo i vestiti nuovi, così la nostra casa fisicamente è bene pulire bene il pavimento, mh, non lasciare la polvere in giro, non lasciare troppo caos dentro la casa, sempre che sia una casa ospitale. Questa è, è, è la, la guida per tenere una casa, che sia ospitale. Se venisse un ospite in casa tua, la tua casa è pronta. Quindi vedete, non sto, non sto parlando di perfezione assoluta, quella non serve a niente. Così come nel corpo fisico, noi teniamo i nostri corpi fisici puliti, profumati, ma non asettici. Nessuno di noi fa la doccia due volte al giorno, ma quasi neanche tutti i giorni, nel senso che un corpo che è troppo pulito, che è quasi troppo asettico, poi avrà dei problemi ben presto avrà dei danni quindi vedete in tutte le cose un'armonia e un equilibrio per quanto riguarda la pulizia della casa e quindi entrare in sintonia con eh, potremmo anche dire con un linguaggio un po' più antico lo spirito della casa, della propria casa eh, bisogna assolutamente eh, tenerla in, in ospitale cioè deve, deve essere ospitale detto questo quindi al di là di questo mantenimento vi è la protezione, quindi così come nel nostro campo energetico ci dovrebbe essere una protezione uh, fisica, eh, energetica, scusate, energetica psichica, questo è il discorso, che siamo nei mondi psichici, nei mondi dello psichismo, e quindi la stessa cosa la nostra casa, la nostra casa dovrebbe avere attorno una cupola di protezione psichica che non permette di entrare eh, nessuna influenza psichica da fuori. E, e questo mantiene non solo la salute e l'armonia delle persone, anche dei rapporti tra le persone. A volte i rapporti tra le persone sotto lo stesso tetto non vanno perché anche lo spirito della casa ci mette il suo, essendo insoddisfatto, essendo infelice, essendo eh, in conflitto con chi ci abita. Quindi, entrate in armonia con la vostra casa, sicuramente, ma anche occupatevi di metterle la protezione intorno. Perché in questa maniera, veramente, eh, anche eventuali magnetismi... Cioè, la vostra casa diventa quasi un talismano vivente. Cioè, eventuali magnetismi che si possono essere accumulati anche dal lavoro, di qua e di là, appena varcate la porta di casa se la casa è protetta queste cose non possono sussistere se ne vanno, se, si staccano non possono assolutamente resistere alla grande frequenza e vibrazione della vostra casa questo è il motivo per cui eh, esotericamente e, e, e in magia ci si occupa assolutamente della protezione della propria casa in questo rituale Uh, andremo a uh, chiamare sulla nostra casa a convocare il più possibile una specifica forza che viene chiamata Mikael, sicuramente ne avrete sentito parlare non vi descriverò adesso tutto di Mikael voglio fare un video a parte perché c'è veramente molto da dire ma basti pensare che Mikael è una forza divina Uh, presente in diversi aspetti, dipende dai piani, uh, dai mondi cabalistici in cui tu lo vai a vedere per esempio forse sarete sorpresi che Micael è anche un guerriero un guerriero in carne e ossa, vivente così come lo siamo noi, con la spada e con lo scudo questo è su Assia in Yezirah Mikael è un angelo, un bellissimo angelo splendente del Sole, quindi associato al Sole, ed è il lavoro che faremo noi oggi. Noi lavoriamo in Yetzirah, il mondo delle energie ehm, e del potere, e quindi Mikael lo vedremo come forza solare che splende dentro la nostra casa, quindi faremo discendere il, che il Sole splenda, lo vedrete dall'incantesimo, che il sole splenda nella nostra casa. Questo creerà la protezione attorno alla casa, quindi una protezione d'oro, una protezione splendente di luce proprio come lo è il sole. Ma se uno volesse andare oltre, Michael è anche in Brià, in, nel quale però diviene uh, sfumatura, diciamo così, e uh, caratteristiche di Mercurio, in quanto portatore della conoscenza e, a, come posso dire, apritore, apritore delle strade. Vedremo tutte queste cose quando vi parlerò nello specifico di Michael. Detto questo, io inizierei subito la parte pratica, perché il video di oggi fa parte proprio di quei video pratici, rituali in cui vi faccio vedere tranquillamente eh, tutto quello che mh, dovete fare affinché questo rituale funzioni ed è meraviglioso, vedrete gli effetti nella vostra famiglia e veramente nella vostra casa. Vi faccio vedere gli strumenti che usiamo, questi sono solo, adesso sono soltanto delle candele che ho messo così, ma non ci servono, okay. uh, questo ci servirà, è un talismano, in realtà in questo nostro rituale questo non ha funzione talismanica come lo aveva l'altro, ma ha più una funzione di catalizzatore. Catalizzatore di che cosa? Eh, lo trovate in pdf nel primo commento sotto al video, vi va, vi, vi, è scaricabile, va bene? Ve lo potete tranquillamente stampare. E queste sono, è importante perché convoglia e catalizza esattamente le forze che uno va a chiamare nel proprio rituale. Chiameremo esattamente le potenze del primo verso del Salmo 91, che è il Salmo di protezione per eccellenza, in cui praticamente in italiano si dice che chi dimora sotto la dimora dell'Altissimo, eh, chi dimora sotto l'ombra dell'Onipotente. Eh, però il discorso, a parte la traduzione italiana, che quindi avete capito è una, una traduzione che è, è molto legata alla casa, alla dimora e alla protezione divina, il discorso qua sono le prime lettere del, de, del salmo, ok? Yod, Yoshev, Beseter, e Lion, quindi Yod, Bed, Ain, ok? Betzel, Shaddai, Itlonan. Betzel, Shaddai, Itlonan. Questo vi fa capire veramente l'importanza di uh, pronunciare le cose nell'alfabeto sacro, cioè in ebraico. Voi considerate che soltanto dicendo questo primo verso, voi avete pronunciato nomi divini. Elion, Shaddai. Due versi, due nomi divini già pronunciati. Ed ecco perché le vostre parole, se io ve lo sconsiglio molto di farlo in italiano, se volete lo potete fare anche in italiano, ma ve lo sconsiglio. Perché, purtroppo, in italiano voi non avete i nomi divini. Non avete la, per esempio, sh Shaddai, ok? E vuol dire onnipotente, ma pronunciando lo Shaddai, voi avete l'unione delle forze Sh, D, Yod, che il fuoco mi faccia porta alla scintilla di tutto, di tutto quel che voglio, di tutto quel che... Penso di tutto quel che voglio. Shaddai, l'Onnipotente, è tradotto in italiano. E Leon è tradotto l'altissimo. Quindi vedete nel circolo questo. Mi raccomando, quando lo tagliate, vedete, ci deve essere anche il cerchio nero fuori, eh? Se per caso lo tagliate troppo eh, corto, col pennarello ripassate un goggiolino perché deve esserci anche fuori. Shaddai è un nome divino importantissimo. E infatti vedete che l'ho messo anche qua, Shadai, da destra verso sinistra. Significa l'onnipotente. questo significa. Qua abbiamo i simbolismi del leone e del sole, qua abbiamo semplicemente Mikael, niente di più e niente di meno. Questo è il nostro, diciamo, talismano, ma quello che ci serve è per catalizzare esattamente queste forze nel nostro rituale. Forza e potenza delle lettere ok? Disposte, e quindi del nostro Salmo 91, e um, nome angelico e nome divino. Non so se lo sapete, ma nella Kabbalah, ma mm, in ogni pratica in cui poi si convolgono gli angeli, si deve sempre rivolgersi a Dio, prima di tutto, e poi dopo all'angelo, nel senso che il nostro concetto è sempre quello di manifestare la potenza divina sulla terra, non di fare idolatria. Ed ecco anche la ragione per cui non vedrete mai nel mio altare delle statue, degli angeli, eccetera, eccetera. Non che siano completamente proibite, ma sinceramente a me mi è sempre stato insegnato di non mettere mai né immaginette né statue sull'altare quando faccio magia di questo tipo, magia divina, perché ehm, la mente spontaneamente cade in idolatria, può non succedere ma è troppo facile perché c'hai lì la statua, quindi è come se tu ehm, per un attimo ti dimentichi di Dio e quindi cadi nel pregare, invocare, rivolgerti a quella statua e basta, capito? è un po' questo qui il concetto mm, io vi consiglio naturalmente di vedere tutti questi miei video pratici ora siamo al quarto o al terzo, non mi ricordo ma eh, purtroppo io se no mi trovo in ogni video a dover ripetere le stesse cose perché ad esempio io ora vi parlo di Dio ma se qualcuno di voi vede per la prima volta questo video, rimane forse spiazzato perché non sa quello che io ho già detto negli altri video riguardo a Dio. Chi è Dio? Come conoscere Dio? Eh, cosa si intende noi davvero per Dio? Eh, purtroppo, se non si sa questo, si cade completamente nel fraintendermi. Non capirete mai di cosa io sto parlando. Io non sto parlando di un qualche Dio. Del Dio ebreo, del Dio arabo, del Dio... No, assolutamente. Io sto parlando del principio divino di tutta l'esistenza. Del numero 1 che è presente in ogni tipo di numero. Quindi, per esempio, matematicamente, qua mettiamo che è un numero 666, mettiamo, 666, è un numero a caso, eh? E io prima mi connetto al numero 1. Questo sto dicendo. Perché nel 666 sono comprese 666 unità. E quindi certo che prima mi connetto con Dio, perché l'uomo ha questa facoltà. Eh, percepire direttamente Dio e non altre intelligenze, altri angeli, altri... Dio, il Dio di tutti gli dèi, se volete parlare degli dèi, è il Dio di tutti gli dèi, ok? Oppure tutti gli dèi messi assieme. Questo, di questo stiamo sempre parlando. Però se l'uomo non si connette con il re dei re, che è in se stesso ovviamente, cade in qualche maniera ehm, servitore, schiavo di qualche forza. Ma sei uscito dalla percezione diretta di Dio. La percezione diretta di Dio è la base di tutta la Kabbalah. Va bene, detto questo spero di non avervi annoiato, annoiati, eh, questo è quindi la spiegazione un attimo de, de, del, chiamiamolo catalizzatore stasera e lo troverete in pdf scaricabile nei commenti. Com'è che si inizia? Allora, prima di tutto potete tranquillamente scrivere con la vostra penna proprio di mano, qui, proteggi, lo scrivo anche io, così almeno è fatto, va bene? Ci scriverete semplicemente proteggi, proteggi, ora vi spiego tutto, eh? vi spiego tutto come si fa, proteggi eh, questa casa, questo scrivetelo di pugno proprio appena perché è importante la vostra energia mentre scrivete, proteggi questa casa e i suoi abitanti, è sufficiente. Scusate, non vedete nulla, ma sto scrivendo, eh? Oh! Allora, questo è pronto, l'abbiamo preparato. Va bene? Stampato su carta un po' rigida, meglio. E pulitissima. Quello che vi rimane fuori, non ci scrivete niente lì, e quando non vi serve buttate via. È a posto, questo è pronto. Dopodiché... Dunque, possiamo procedere adesso con la nostra candela. Deve essere una candela gialla, mi raccomando un giallo bello, come questo, un giallo caldo, non quei gialli sbiaditi o quei gialli fosforescenti, oppure anche d'oro. Andrebbe benissimo anche d'oro. Eh, come sapete ormai già, le candele nell'uso rituale vanno preparate, quindi la prenderete, Prenderete un semplice um, foglio, va bene, anche un, come si dice, un fazzoletto imbevuto di alcol. Meglio se 95 gradi, ma va bene anche la grappa. Lo passate così in tutta la candela, dal basso verso l'alto. Ok. Dicendo. No, ora io ve lo faccio vedere, ma non lo fate verso il tavolo, verso l'altare, fatelo verso l'esterno. Ok? Così. Dicendo. Ti purifico da ogni contaminazione che sia dagli esseri umani o dal mondo degli spiriti. Fatto questo la metterete qua, siccome attraiamo la potenza eh, di Michael, quindi 1 2 3 e poi al contrario, 1 2 3. Questa è pronta. Adesso che andremo a incidere, a scrivere un nome divino, di, cioè il nome di Micael praticamente, uh, lo scriveremo dall'alto verso il basso con un pennarello rosso. E possiamo usare tranquillamente l'alfabeto Malachim, perché comunque essendo Angelo, in questo caso direi che è adatto. Questo magari ve lo posso mettere anche poi nel video ve lo posso mettere qua ve lo scriverò diciamo che la è la più difficile poi. Ecco. Ok. Michael e alla fine vi consiglierei di ungerlo con dell'olio con dell'olio sempre dall'alto verso il basso. Ok? E potete dire così, dall'alto verso il basso e potete dire attraggo la forza e la potenza celeste di Michael. Michael, Michael. Ok? Ungetelo tutto per bene. Se, se non importa davanti alla scritta, se ve la vi si dovesse cancellare e questa è la candela pronta e preparata. La candela è quindi così preparata e messa sopra al vostro uh, condensatore di forza, in questo caso, va bene, uh, e siete quindi pronti per iniziare il vero e proprio rituale. Allora, si divide in due fasi la fumigazione del perimetro della casa e dopo la chiamata a michael affinché porti le potenze solari di protezione eh, nella, nella dimora. Quindi qui si prende il carboncino, lo si accende, la candela non si accende ancora, quindi il carboncino deve essere acceso da un'altra fiamma e l'incenso che dovete usare è o Libano, ok? Olibano maschio viene chiamato, è quello più grande perché è comunque in correlazione con il sole. Quando accendete un incenso ci dovete soffiare nel carboncino perché il soffio gli dà la vita. Allora, fondamentalmente questa è la prima cosa che avete fatto. Adesso consiste nel partire dalla porta di ingresso, prendete questo in mano, partite dalla porta di ingresso che avete, vi girate verso la casa e quindi il giro della casa, diciamo, lo fate da sinistra. Dovete, diciamo, percorrere con l'incenso e basta il perimetro a partire dalla vostra sinistra. Tutto il perimetro esterno della casa, quindi se avete delle stanze interne eccetera eccetera, non ha importanza. Quindi avete acceso l'incenso. Fate l'invocazione al principio divino, come già sapete, la prima cosa è l'invocazione al principio divino, in cui chiedete al divino dell'esistenza, chiedete alla vita, all'esistenza, a Dio, che il vostro rituale abbia successo e la protezione divina della vostra casa e dei suoi abitanti. Poi, dalla porta di ingresso, quindi, per esempio, se la porta ce l'ho qua... Andrò a sinistra, capito? E inizierò a fare ogni stanza in questa maniera. Pronunciando, o meglio cantando, perché in questo rituale si usa il canto, quello che vi ho detto prima, perché è la prima connessione, Salmo 91, 1. Quindi, mh, come funziona? Per esempio, entrate nella prima stanza, quindi a sinistra, Ve lo ripeto l'ultima volta perché magari sennò no, poi mi scrivete sempre la stessa domanda. Vi mettete alla porta d'ingresso. Per esempio, la porta d'ingresso è qua. Vi girate verso la casa e la prima a sinistra, di stanze prendete l'incenso, tranquilli, andate, la prima stanza a sinistra, entrate nella stanza. Quando entrate fate il vostro canto, che deve essere così. Yoshche Besseter Elion Betzel Shaddai Itlonan. Quindi, queste sarebbero le note, ve lo ripeto. Yoshche Besseter Elion Betzel Shaddai Itlonan. Questo è un potentissimo canto di protezione. E anche le note non sono casuali. Se riuscite dovreste fare queste note qua. Quindi avete questo incenso, entrate nella prima stanza a sinistra, dentro il vostro cuore vi focalizzate sul principio divino della protezione. E lasciate che questo canti Yosheveseter Elyon, Bezelsha Itlonan Percorrete la stanza, quindi sempre così percorrete la stanza e uh, quando avete percorso tutta la stanza ritornerete nella porta da cui siete entrati, giusto? Quando quindi lasciate la stanza, sempre rivolti verso la stanza, rifarete di nuovo il canto. Uscite e andate nella stanza successiva. Appena entrate in una stanza, fate il canto, connettendovi col principio della protezione divina dell'esistenza. Fate il perimetro della stanza e quando state uscendo, sempre rivolti verso la vostra stanza, ricantate una seconda volta il canto. Io spero di essermi, di essermi veramente spiegato, ma se così non fosse, devo assicurarmene. Quindi, ho deciso di farvi questo piccolo disegno, sempre con il rosso, così che si capisca al 100%. Scusatemi per questa parentesi, ma preferisco la chiarezza a un sacco di confusione. Allora. Mettiamo che questa è la casa e questa è la porta d'ingresso, va bene? Poi abbiamo, mettiamo caso, che qui abbiamo per esempio una stanza, mettiamo una cucina. Cucina. Poi qui mettiamo che abbiamo una sala, poi qua mettiamo che abbiamo un'altra stanza che da in un'altra stanza, che poi darà qua. Ok? Scusatemi, ma almeno, che ne so io, sala e stanze, altre stanze. Voi partirete tranquillamente da qui, vi metterete qui, guardando la vostra casa con l'incenso in mano avete già fatto l'invocazione al principio divino cosa andrete a fare? andrete ad attivare la potenza di questi due versi la potenza esoterica di questi due versi intorno alla casa lo semplicemente porterete alla casa va bene? Guardate il disegno. Questo è quello che farete, no? Praticamente eh, con il salmo. Ma il vostro percorso effettivo sarà questo: vi girate verso la casa tranquilli. Ricordatevi che dovete sempre avere qualche grano insieme a voi perché, così, se vi si spenge l'incenso, cosa che succederà, lo riaccendete. Deve sempre essere acceso. Va bene? Allora, da qui, la prima a sinistra, quindi andrete qua, qua, qua, qua, qua, va bene? Entrerete nella stanza. Qui avrete il primo canto, perché siete entrati. Dopodiché fate nel perimetro, il più possibile, se poi ci sono dei mobili, non succede niente, però almeno anche con la vostra intenzione andate al perimetro. Ci siete? Quando state per uscire, non rivolti verso di qua, rivolti sempre verso la vostra cucina, fate il secondo canto. Va bene? Ve lo ripeto l'ultima volta. Yoshevseter elion. Betzel Shadai. Questa è conoscenza molto, molto diretta. Il fatto, addirittura delle note con cui andrebbe cantato questo salmo. Ma questi versi. Dopodiché, guardatemi, eh, seguitemi. Vedete? Sto soltanto andando di qua. Quando entro qui, sono entrato o no in un'altra stanza. Sì. Allora, uguale. Canterò il mio salmo. Cioè, questo canto è un canto magico di protezione. Dopodiché, guardatemi, eh, io esco, però non canto adesso. Vado, canto, entro, canto. Non vi preoccupate, finestre, non finestre, voi andate avanti. Seguitemi, eh. Dopodiché, qui potete scegliere, o io vi consiglio di finire completamente la stanza. Farete così il canto e a questo punto o uscite da qui, è, è indifferente perché poi quello che voi dovete prendere è questo, giusto? Quindi allora no, qui non lo fate, qua, questo no, scusatemi, eh, scusate, ecco perché si fa insieme. Questo no, infatti quello che vi stavo dicendo, quando arrivate qua fate il canto e uscite. Oh, lo vedete dov'è intorno? Queste cose interne non ce ne frega niente. Entrate, canto, fate il perimetro. Qui, ecco, ora seguitemi, eh. Non continuate fino qua. Non è questo che noi ci interessa. Il perimetro della casa, ora mi sono spiegato. Qui potete fare l'ultimo e ritornate alla porta d'ingresso. Ecco. Spero davvero di essermi spiegato anche con questo piccolo errore che ho fatto, sono felice anche di averlo fatto perché in questa maniera avete capito che cosa non fare, cioè quando dovete fare solo il perimetro esterno della casa, dove vi ho fatto questo, mh, diciamo, zigzag, va bene? Ognuno ha la casa fatta in una certa maniera, naturalmente non tutte sono proprio rettangolari così, però... L'importante è che il più possibile fate il perimetro esterno, quindi questo lato qui non ci interessa perché non è il perimetro esterno. Così come questo lato qui non ci interessa, spero davvero di essermi eh, spiegato veramente con tutti voi, ok? Scusate l'artigianalità dello, dello scrivere, ma almeno in questa maniera ci siamo capiti veramente. Se poi avete domande, scrivetemele nei commenti e, e vi rispondo. Però io faccio questo apposta proprio per... no? Quindi, con il Salmo 91, cioè con questo canto magico di protezione, voi avete incensato il perimetro esterno della casa, come vi ho spiegato. Praticamente perché quando entrate nelle stanze si canta perché onorate anche lo spirito di quella stanza. Gli, anche le stanze hanno diverse sfumature di entità, per esempio entità che vive vivono nel bagno, non sono uguali a quelle entità che vivono nella camera, così come non sono uguali alle entità che vivono nella cucina. Quindi, una volta che avete consacrato con questi nomi divini, che sono Shaddai e Lion, con questo canto avete consacrato il perimetro della vostra casa, ok? Sotto la protezione divina. Siete pronti per proseguire il rituale con la chiamata angelica. Porrete il vostro incenso davanti qua. Ok? Poi, la candela... La riprendete, la passate nel fumo dell'incenso e dite, così come questo incenso sale, che ogni mia preghiera fatta davanti a questa candela salga a te, o oh Dio onnipotente, e al tuo angelo luce celeste, Micael, Micael, Micael. Fatto questo... Voi siete pronti per la chiamata di Micael. Quindi siete pronti in soldoni ad accendere la candela. Mentre la accendete, ecco, mentre la accendete. Dovete pronunciare immediatamente l'incantesimo. Io ti chiamo in questo mio rituale, o oh potenza celeste, luce splendente, Micael, Micael, Micael. Per il volere e la presenza divina, Shaddai, Elion. Proteggi questa casa e i suoi abitanti. Che il sole splenda in questa casa e la purifichi da ogni male. Come scudo e corazza mi sono affidato a Dio. O tu che proteggi continuamente l'intera esistenza, il cosmo e ogni creatura, proteggi questa casa da ogni influenza malvagia, da ogni spirito cattivo e da ogni attacco, che sia da esseri umani o dal mondo degli spiriti. Fallo per me, Mikael, messaggero celeste, scudo divino. Amin, amin, amin, selah. Questo questo è quello che dovete dire ed è più che sufficiente per attivare davvero la magia. Ora, rendendomi conto pienamente che comunque non siete tenuti ad avere esperienza nella pratica, eccetera. Avete visto? A me è bastata una cosa così e il rituale è completamente funzionante. È attivo. Ma naturalmente naturalmente non avendo pratica e esperienza, il mio consiglio è di chiamare Sette volte il nome di Mikael, dentro di voi concentratevi nel vostro cuore e pensate al sole, all'oro, allo splendente. Quando avete questa grande immagine dello splendente al centro proprio della vostra casa e del vostro petto, da quella luminosità lì dovete dire sette volte Mikael, Mikael, Micael, sette volte ascoltate una connessione, dopodiché dite l'incantesimo che vi ho anche scritto nel video, così com'è, oppure sinceramente potete tranquillamente dire con vostre parole dal vostro cuore la formula di protezione di cui avete bisogno. Quindi, se lo direte dal vostro cuore, è ancora meglio. L'unico suggerimento è che non dovrete dire subito «Micael, fai questo!» perché gli angeli non sono a servizio tuo, sono a servizio di Dio. Quindi, la cosa migliore è appunto nominare i nomi... prendete comunque spunto da quello che io vi ho scritto, perché la cosa migliore è comunque nominare il principio divino, connettersi a quello e dire... Proprio perché anche io sono connesso a Dio, aiutami, capito? Non si chiede mai qualcosa per miseria, cioè eh, come dei poveri che chiedono strisciando in terra, mai. Si chiede le cose, si chiedono le cose, si attivano le cose connettendoci a Dio il più possibile direttamente e completamente anche qua quante volte poi pronuncerete questa formula eh, che vi devo dire fino a quando non sentite che il sole splende nella vostra casa si può bastare una volta possono volerci 20 volte Ma se il vostro cuore è puro, vedete, non so se notate, ma qui è cambiato completamente tutto. Se il vostro cuore è puro, nobile, e veramente state chiedendo un aiuto, con la semplicità di chi è giusto, Micael vi aiuterà, proprio perché Dio vi aiuterà. Mi auguro di esservi stato utile, lasciate semplicemente finire tutta la candela ed è sufficiente. Noterete veramente il cambiamento della situazione da così a così. Cioè, un rito fatto bene così, con la connessione giusta, cambia tutto. È inutile che ora mi venite a chiedere rituali automatici, rituali automatici in magia non esistono scrivetevi passo passo tutto quello che ho detto tutto mettetelo per scritto in modo che capite perché noi abbiamo dei sensori psichici dentro di noi che ci fanno saltare le cose più importanti e ci fanno arrivare a conclusioni completamente inventate in realtà provate a comprendere tutto quello che vi ho detto e mi auguro veramente che questo rituale vi sia utile, che disperda le ombre e le tenebre nella vostra casa, che la protegga con uno scudo d'oro. E vorrei salutarvi con... Con questi versi del salmo in italiano, così che possiate capire, perché prima vi ho dato una, una, una, un riassunto, diciamo, ma ve lo dico adesso precisamente in italiano. E in questo modo, quest'oggi ci possiamo salutare. Chiunque risieda a riparo dell'Altissimo abiterà all'ombra dell'Onipotente.